Siamo con Gianandrea Franchi, eh, cittadino del mondo, mi viene da chiamarlo così, qui, qui a Trieste, <ride> nella sua casa, è appena tornato dalla Piazza del Mondo, che è Piazza della Libertà, Piazza della Stazione a Trieste, che è un po' il centro in questo momento di arrivo della rotta balcanica in Italia. Trieste è qui al confine con la Slovenia e ci sono molti migranti che arrivano alla stazione ferroviaria, eh, spesso quasi sempre a piedi, e siamo con lui perché il 23 febbraio scorso è arrivata la Digos a casa la mattina all'alba e ha sequestrato il telefono, il computer, eh, accusandolo di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e in parte anche di terrorismo internazionale, credo. Gian Andrea. Sì, come lei ha detto, c'è stato questo verso le 5 del mattino, questo arrivo di sei poliziotti che mi hanno presentato... Un, tre Fogli in cui eh, era già indicato che aveva un avvocato d'ufficio in cui si descriveva rapidamente le ragioni per cui eh, erano autorizzati a fare, eh, fare un'irruzione un in casa e a sequestrare quello che avrebbero ritenuto opportuno sequestrare. <coughs> I fatti per cui sono indagato riguardano anzitutto me solo e non Linea d'Ombra, perché su questo e neanche mia moglie per ora, perché su questo c'è stato un equivoco e che è bene eh, far svanire, perché può avere anche delle conseguenze negative sul comportamento della magistratura, per esempio. So che il pubblico ministero si è irritato per questa cosa, quindi. Eh, L'accusa riguarda un episodio del, 2000, del luglio del 2019 quando in questa casa sono entrati, eh, la data precisa adesso non la ricordo, sono entra è entrata una famiglia iraniana composta da padre, madre, due bambini, una bambina di 11 e un bambino di 9 anni che noi abbiamo ospitato per due notti. Eh, queste persone probabilmente, ma non ricordo, le avevamo incontrate in Bosnia, sta di fatto che avevano il nostro numero di cellulare, cosa che non ci stupisce perché noi lo diamo. Quando andiamo in Bosnia, persone che ci dicono, ma sei arrivo a Trieste, perché no? E sono arrivate quindi in taxi, hanno preso un taxi, sono arrivate a casa nostra e noi le abbiamo ospitate per due notti. Nel giorno intermedio sono uscito con loro a fare degli acquisti e tra l'altro ho prestato la mia, identità per fare, cioè la mia carta d'identità per far arrivare dalla Germania, dal fratello del, del padre, la somma di 800 euro perché, perché queste persone erano ormai senza soldi avevano bisogno ovviamente, se volevano proseguire, e poi abbiamo fatto delle spese. e Durante questa giornata sono stato fermato dalla polizia con una scusa molto strana, un po' ridicola. Insomma, che assomigliavo a qualcuno che era scappato, da, da, non ho capito se da un ospedale psichiatrico o da una casa di cura. E niente, e poi la mattina dopo li ho accompagnati in macchina alla stazione. Il giorno prima avevano preso il biglietto e loro sono partiti. E poi ho saputo leggendo anche queste carte che erano stati in realtà fermati sul treno portati in questura dove però gli avevano dato un foglio di via per sette giorni per cui alla fine loro sono arrivati dove volevano arrivare dove tuttora sono cioè in Germania questa è l'accusa cioè no, questo è il fatto l'accusa consiste nel mettere insieme le due notti che hanno passato in questa casa con una notte precedente che avevano passato in un'altra casa triestina gestita da eh, un'organizzazione di passer curdi. e quindi mh, mettono insieme queste tre notti facendole vedere come collegate cioè come se anch'io facessi parte di questa organizzazione la, mh, la presa poi di questa cifra la, la ricezione di questa cifra dalla Germania eh, viene ipotizzata anche si parla di scopo di lucro anche come compenso, eh, buon compenso per due notti, diciamo, compenso per appunto averli ospitati per due notti. In più, eh, questa quest organizzazione di Passer pare abbia avuto eh, alcune, alcuni elementi che erano in contatto con delle persone migranti in Inghilterra i quali si, le quali si sarebbero rese responsabili di azioni classificate giuridicamente come atti di terrorismo. Quindi l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso con, una, con un gruppo di persone e con fini terrorismo e a scopo di lucro, quindi un'accusa abbastanza pesante. E ecco, ecco la, la cosa <coughs> positiva, se c'è qualche un cosa di positivo in questa irruzione della Digos eh, a casa sua, è stata la reazione, diciamo, immediata di tutto il paese. Cioè la società civile di tutto il paese, di tutta l'Italia, si è accorta che a Trieste era successo qualcosa di grave dal punto di vista sì. etico, mi verrebbe da chiamarlo, no? Perché voi siete sostanzialmente accusati di reato di solidarietà. Sì, sì, sì questo è l'aspetto positivo che ci ha fatto molto piacere vedere che un numero notevole di persone si sono dichiarate solidali e tra l'altro io facevo l'insegnante a Bologna, è una mia classe dell'83, una quinta liceo dell'83, che ha mantenuto quanto pare contatti, e alcuni di questi ragazzi, ex ragazzi, oggi uomini maturi, eh, hanno visto da qualche parte eh, questa accusa e si sono, mi hanno scritto, e quindi è stato molto piacevole ricevere questi messaggi e probabilmente ci incontrerò quando sarà possibile muoversi con questa classe. Quindi eh, c'è stato questo ritorno positivo e per cui questa accusa ha anche un aspetto positivo e può anche servire ad incrementare in qualche modo eh, un'attività di solidarietà che oggi è assolutamente indispensabile per, eh, come dire, eh, re resistere, reagire alla deriva pesantissima che la nostra società, parlo delle società europee, società cosiddette sviluppate, stanno avendo verso forme di vita che assomigliano sempre di più a forme di morte. Ecco, lei eh, diceva che tutta questa storia nasce della perquisizione delle accuse della magistratura da una telefonata al suo cellulare che eh, è un cellulare che tutti hanno, diceva anche in sì. Bosnia, che la vostra storia di lei e di sua moglie dell'associazione Dina d'Ombra è una storia che non è solo in piazza a Trieste. No. Voi avete rapporti molto stretti con i Balcani, con la Bosnia. Sì. Infatti, eh, una volta arrivati a Trieste, dopo un'esperienza già di tre anni con i, con i migranti della prima rotta appunto a Pordenone, e la cosa immediata che abbiamo fatto già nel giù siamo arrivati nell'aprile nel giugno abbiamo, il primo giugno abbiamo cominciato pensato ad andare in bosnia È un primo viaggio esplorativo per capire com'era la situazione capire che cosa potevamo fare e quello che abbiamo pensato di fare è di lanciare una raccolta di fondi da spendere appunto in Bosnia perché portare del denaro è, è la cosa più facile piuttosto che portare degli oggetti in grande quantità per cui non avremmo avuto i mezzi fisici e inoltre sarebbe stata la possibilità di controlli alla dogana insomma c'era un aspetto burocratico che noi non, non abbiamo voglia insomma, di affrontare <coughs> mentre la, portare denaro permette anche una cosa importante, cioè quella di entrare in rapporto con i volontari, soprattutto locali, e anche con la controparte, cioè con i negozianti. Quindi di creare anche una forma di solidarietà, sia pure eh, come dire, mercantile, nei confronti dei migranti. Perché è evidente che se in un supermercato di... Kladus una cittadina di poco più di 40.000 abitanti, la Bosnia è un paese poverissimo, no? è esso stesso un paese di migranti, questo è importante notarlo, di profughi. Moltissimi vanno a lavorare in nord-centro Europa, addirittura anche in Croazia e Slovenia. Il, il sabato sera, la, no, la domenica sera, si vedono file di macchine bosniache, ma targate spesso Germania, Slovenia e anche altri paesi. Quindi il, quando si va in un supermercato di questa piccola città sdraiata sul confine se spendi 3-4 mila euro, evidentemente la fonte di questa spesa è vista con, con piacere, per cui lo scopo di, di spendere il denaro in loco era anche questo, oltre che di vedere cosa effettivamente c'era bisogno, e di entrare in rapporto con i migranti, soprattutto con quelli che erano fuori dai campi, che erano numerosi, a centinaia e centinaia, che... E vivevano in genere in edifici abbandonati e ce n'è una quantità in Bosnia come conseguenza della, della guerra, ci sono enormi fabbriche abbandonate che sono dei ruderi da, da 30 anni, e tante case abbandonate e questi migranti vanno lì, si organizzano con delle tendopoli o comunque con delle strutture eh, minimali e hanno bisogno di tutto. Però. Ecco, ma eh, perché è così centrale il confine fra la Bosnia e la Croazia in questo contesto di eh, migrazione europea? È, è, è, il, è il confine dell'Europa, dell'Unione Europea. E, si è usata l'espressione Castello Europa no? in maniera abbastanza propria perché la Croazia fun vuole funzionare ed è finanziata per questo proprio come una barriera che impedisce il passaggio di questo cammino che comincia in Turchia, e ricordo che nel 2016 la Turchia ha ricevuto suoni di miliardi di euro per eh, tenere lì, eh, mi pare che adesso siano 4 milioni, un po' più di 4 milioni di persone, che derivano da questo paese, da, questi da questo vastissimo territorio che va dall'Afghanistan allo Yemen, ma poi si estende anche in Asia, perché noi troviamo anche persone del Bangladesh, del Nepal qualche indiano anche. E quindi è un vastissimo territorio che in vari modi è investito da fenomeni distruttivi, che sono fenomeni bellici, fenomeni ambientali, fenomeni economici, ma che tutti si, si fanno risalire a una gestione mondiale diciamo, del potere eh, legata all'Occidente, essenzialmente, eh, distruttiva. Terribile, Dall dagli anni 70, cioè dalle prime guerre dell'Afghanistan in avanti, il Medio Oriente è stato il teatro di una catastrofe dopo l'altra. L'ultima, la Libia, in Siria c'è una guerra che dura da dieci anni, dieci anni per un piccolo paese, che tra l'altro una volta era il più, il più civile, il più ricco del Medio Oriente, la Siria ma anche l'Iraq, sono paesi in cui è nata in fondo la civiltà mediterranea, no? quindi... Come dire, c'è tutta una storia eh, fortissima, eh, terribile, da cui questi migranti fuggono. Per cui la, questo fenomeno migratorio ha una valenza mondiale, non è un fatto contingente, esprime proprio la crisi di un sistema la crisi definitiva di un sistema è quel sistema che è nato dopo la prima guerra mondiale quando l'impero turco si è dissolto e questi territori che prima non erano degli stati nel senso occidentale, cioè con un confine netto, no, per cui sei di qua o sei di là, ma erano delle aree culturali che vivevano tutto sommato in un rapporto. Eh, abbastanza equilibrato all'interno di questo vasto impero eh, che aveva anche una connotazione religiosa, no? il sultano era anche il califfo, quindi c'era anche questo legame forte, no? non, non era solo un legame militare. No? Quindi, ecco ora, tutto questo va, insomma, a partire insomma, dal 18, è stato prima di, suddiviso tra la, la Francia e la, e la Germania e, e l'Inghilterra, proprio in maniera geometrica: no? Sai, se Picone. Nel 1916 un pezzo a me, un pezzo a te, un pezzo a, me, un pezzo a te sulla base degli interessi. Per cui sono venuti fuori questi stati fittizi dove prima non c'erano e, e adesso poi sono stati distrutti perché sono cambiati gli interessi, sono cambiate le politiche. Anche i tentativi di autonomia, tipico quello di Gheddafi, eh, avevano dato molto fastidio e, e quindi è venuta fuori poi in questa maniera complessa, una catastrofe che manda qui i suoi figli. E forse non è un caso anche che Trieste sia la Trieste del Novecento, insomma, sia anche figlia di un altro impero dissolto e di sì. un altro secolo di, sì. di guai, chiamiamoli così, infatti, dal punto di vista nazionalista, sì. no, dal no, punto di stare così nella piazza della eh, stazione che si chiama italianisticamente Piazza Libertà. Che noi chiamiamo piazza del mondo c'è cioè il monumento a Elisabetta d'Austria no, che ricorda i fasti dell'impero e in effetti eh, per Trieste il passaggio in Italia è stata solo una decadenza basta ricordare che aveva più abitanti nel 1900 di quanti non ne abbia adesso allora erano i principali porti dell'Adriatico, adesso, adesso il porto pare che si riprenda con, con, con i tedeschi in particolare poi c'è la questione della Cina ma che è molto molto traballante però Trieste, e questo l'abbiamo notato noi subito, è una città che non ha mai digerito, una città italiana, che quando è diventata italiana non ha mai digerito il confine. Il confine è sempre stato una fonte di drammi in tutti i sensi: prima il fascismo, poi la guerra, poi il rapporto con la Jugoslavia socialista, e adesso, e adesso la rotta, cioè la terribile guerra civile, intra Jugoslava, in cui anche l'Italia ha una bella responsabilità, il signor D'Alema per esempio, e, e quindi adesso è il punto d'arrivo di questa lunga rotta che noi, che noi vediamo in piazza della stazione. Torniamo un attimo a, a due paesi che lei ha citato, eh, che sono la Turchia da una parte, la Croazia dall'altra, L'inizio e la fine della rotta eh, che sono due stati poliziotto per conto dell'Unione Europea certo, non sono tutte e due in ambito NATO esatto. tutti e due eh, con strutture militari occidentali chiamiamole così e che svolgono il ruolo appunto di poliziotto e ci proteggono, proteggono le nostre patrie mm. dall'invasione dall dei migranti no? questa è la retorica dominante anche certo. sui media così eh, io ricordo eh, Don Milani un fiorentino che, che diceva eh, nella sua lettera l'obbedienza non, non è più una virtù, virtù" diceva sì. i nostri figli rideranno del vostro concetto di patria E eh, purtroppo, purtroppo questo, oggi questo non è così non è più vero eh, io mi ricordo bene Don Milani che negli anni Sessanta ha avuto un'importanza notevole la figura di questo prete, malgrado la sua stretta fedeltà alla Chiesa Cattolica, questo è sempre stato per me un problema, tuttavia è stata una figura illuminante, eh, capace di prendere posizioni, come appunto affermare pubblicamente, è un processo poi, l'udienza non è più una virtù, che è stato uno stimolo notevole. Oggi quello che lei diceva purtroppo eh, no, non è più vero ma in maniera catastrofica, nel senso che oggi la patria non esiste se non come un immaginario triste, non siamo nell'Ottocento, no? in cui poteva avere un senso. Oggi sappiamo che, per esempio, un paese come l'Italia dipende strettamente da altri paesi per la sua sopravvivenza. Per esempio l'economia italiana è strettamente legata a quella tedesca, è dipendente da quella tedesca. Quindi oggi le patrie non esistono, sono i pezzi di un grande meccanismo socio-economico che vive in rapporti molto complessi. E parlare di patria oggi è semplicemente un modo per nascondere quelli che sono i veri problemi, per nascondere per esempio il grande aumento di diseguaglianza che c'è stato negli ultimi, direi, cominciato negli anni Ottanta, per nascondere... In un paese come l'Italia l'impoverimento del ceto medio, l'incapacità del ceto industriale e del ceto politico di affrontare questi problemi, per cui oggi eh, posizioni come quelle della destra, eh, appunto la patria, l'Italia, gli italiani e così via, sono esclusivamente un modo per nascondere i veri gravi problemi che un paese come l'Italia eh, non vuole affrontare non può affrontare. E quindi, quindi il migrante oggi cosa diventa in questo diventa meccanismo? uno strumento politico efficace per aumentare la capacità di controllo su una popolazione eh, che sta soffrendo di una crisi economica che non è contingente, ma che è strutturale. Anzi, io direi, come, come così anche ex professore di storia, che il, il modo in cui è nata l'Italia nell'Ottocento nell vale a dire eh, un paese che è nato non per forza propria, ma per l'appoggio di grandi potenze, prima la Francia di Napoleone III, poi la Prussia di Bismarck, e sono queste che hanno fatto l'Italia. Per cui l'Italia è nata con un ceto politico inadeguato a gestire un grande paese, grande nel senso che dalle Alpi alla Sicilia c'è un c'era tutta tut una storia diversa, insomma, da no? un siciliano, un piemontese, hanno vissuto eh, i 3, 4, 5, 600 anni precedenti in maniera molto diversa, malgrado eh, l'elemento linguistico, ma che però era estremamente limitato se si pensa che l'analfabetismo, in Italia, non so, ai tempi dei leopardi era del 70-80% e anche più. Quindi la lingua italiana la parlava un esile strato sociale ambiente, mentre i contadini e la maggior parte della gente parlavano le loro lingue locali. Per cui, insomma, il ceto, il ceto dirigente italiano, piemontese. Eh, toscano, siculo, sì, napoletano, si è trovato di fronte a un compito che non ha saputo affrontare. Ecco, Ora che... questo viene, viene al pettine, è venuto al pettine. E sembra che venga al pettine in una fase storica dove c'è forse un altro soggetto posticcio politicamente parlando che è l'Unione Europea. Certamente. No? Voi avete ad esempio fatto una petizione al Consiglio d'Europa per chiedere di fermare le torture in Croazia, dei poliziotti croati, sì. esercito croato, non c'è stata nessun no, tipo di risposta. Cos'è l'Unione Europea, Cos Europea oggi? L'Unione Europea è una struttura, potere, una struttura di potere e il potere oggi è economico, no? No, l'economia non è un settore a sé stante, l'economia è il valore dominante di, di questa civiltà insomma il valore dominante quindi non è qualcosa che c'è poi qualcos'altro, non c'è ne no qualcos'altro. I Paesi, gli Stati decidono in base al, all'economia che significa poi un certo tipo di gestione della società, un certo tipo di valori, la proprietà privata, eh, l'arricchimento, il denaro come valore, forma fondamentale di relazione tra la gente. Questa è l'Unione Europea, quindi una struttura gerarchica di Stati che, che gestiscono appunto eh, delle strutture di potere eh, cercando di conciliare esigenze diverse che non sempre conciliano ma comunque che non hanno nulla a che fare con i diritti come si dice no? la Costituzione europea o le Costituzioni dei singoli paesi, i diritti e così via. Queste non sono altro che una facciata che nasconde quello che è il cuore di, di questa struttura di potere che è appunto l'economia. Per cui petizioni, cose di questo genere, si possono anche fare perché possono, come dire, essere un momento di divulgazione di una serie di problematiche, però pensare che portino dei risultati è veramente folle. Andando in Bosnia si mette le mani nella realtà e si vede che qual, è, qual è la posizione dell'Europa nei confronti dell'immigrazione, è quella dei campi e basta. Campi nei Balcani, campi in Turchia campi Che sono dei veri e propri lager in, in, in Libia. Decine di migliaia di morti nel Mediterraneo sono stati tranquillamente digeriti dall'Europa. Dall e quindi è una eppure politica. qualche anno fa, Angela Merkel e Matteo Renzi all'isola di Santo Stefano, dove era stato recluso Altiero Spinelli, il fondatore eh, ideale dell'Europa unita, celebravano proprio Altiero Spinelli. Serve al potere una retorica eh, dell'accoglienza? Sì serve, sì, serve perché poi tra l'altro eh, può servire anche un'accoglienza, ma quando la Merkel, mi pare nel 2016, accolse un numero cospicuo di siriani, eh, si trattava di, di manodopera ad alto livello e c'è da tenere presente che... Le, L'età media europea è molto alta, soprattutto in alcuni paesi, e che comunque avere una fonte di manodopera è... vuoi specializzata in alcuni casi quando manca quella europea, vuoi a basso livello e a basso salario, soprattutto per certi lavori, agricoltura, manovalanza, eccetera. Pensiamo al sud Italia, ma anche in Piemonte, ma anche nel sud della Francia. E... Infatti mi sono spesso chiesto, ma una politica così, per esempio adesso fanno l'IPA, metteranno 5, 6, 7 mila persone, l'IPA no? in mezzo ai monti, tra l'altro, quindi in una condizione di invivibilità, scapperanno, a meno che non li ammazzino, scapperanno. E vabbè, evidentemente se arriva una certa quantità di persone bisognose di lavorare, disposte a tutto pur di, di avere un minimo di sostentamento, questo serve. Questa logica è, no? Altrimenti sembra tutta una follia, ma siccome folli non sono, ci deve essere una qualche tipo di logica. Quindi quella politica di cui si parlava prima, una logica economica. E... Ecco, chi venisse a Trieste a metà pomeriggio in piazza del Mondo davanti alla stazione, cosa troverebbe? Troverebbe i volontari in linea d'ombra? Cosa fate concretamente? Sì, e adesso la situazione è mutata. E noi nel Linea d'Ombra è nata nel settembre del 19, da allora, da prima mh, due o tre volte alla settimana, poi eh, con l'inizio dell'anno scorso, tutti i giorni, eh, in un'ora che varia dalle 4 alle 6 a seconda delle stagioni, eh, siamo in Piazza Libertà da cogliere i migranti. L'anno scorso eh, sono passati letteralmente per le nostre mani e non abbiamo fatto dei conti esatti, ma tra i 2.500 e i 3.000, i 3000 migranti, penso. Abbiamo avuto puntate di 100 persone in un giorno. E una media, direi, di 50, 50-60 persone. Nel novembre dell'anno scorso, sono, li abbiamo contati, erano 320. Però nel dicembre erano 30. In gennaio, febbraio di quest'anno saranno stati 10 in tutto. Adesso sembra che ci sia una ripresa. 15 eh, giorni fa ne abbiamo avuto 35 in un giorno, poi per alcuni giorni niente, poi 10, un'altra volta 20. Eh, però eh, anche oggi niente, ieri niente, l'altro ieri c'era una famiglia. C'erano due famiglie eh, afghane anche con bambine, anche una bambina di 5 anni che tra l'altro eh, stava chiaramente non bene, era chiaramente provata. E adesso quindi c'è questa situazione poco chiara che cerchiamo di capire anche quando siamo andati in Bosnia l'ultima volta dal 29 gennaio al 3 febbraio abbiamo chiesto e non c'è una spiegazione chiara. Sicuramente ehm, l'efficienza violenta delle polizie è aumentata, sia di quella croata che già non scherzava, eh, quella slovena che era più tranquilla, diciamo, si è irrigidita, e questo è sicuramente un elemento perché ne beccano molti di più. Ehm, lei sa che ci sono stati dei respingimenti dall'Italia no? che poi sono stati dichiarati illegali tra l'altro l'avvocata che mi difende è quella che ha messo in moto questa causa che ha portato poi un giudice romano a dichiarare illegali per cui adesso sono sospesi almeno ufficialmente e anche questo è stato un elemento che visto che i migranti lo conoscevano noi abbiamo incontrati diversi che erano arrivati anche a Trieste che erano stati riportati indietro e allora che tipo di supporto date? Dunque, il primo supporto è quello sanitario, assieme a un piccolo gruppo di medici che si chiama La Strada Sicura, giovani medici, soprattutto mediche, la prevalenza è di donne, anche in linea d'ombra. Quindi, un supporto sanitario che riguarda un primo intervento sui danni fisici che queste persone hanno, che sono soprattutto nei piedi come minimo piedi gonfi e con vesciche, quindi rende difficile camminare. Poi ci sono ferite varie che si infettano molto rapidamente e che quindi possono diventare molto pericolose. Poi ci sono anche le tracce di bastonature pregresse, le giunture per esempio, le gambe, segni anche di tortura più forte, segni di colpi, in alcuni casi vere e proprie torture. E noi abbiamo incontrato in Bosnia e poi è riuscito ad arrivare qui un ragazzo per esempio ehm, a cui era stato passato un ferro rovente sulle gambe portandole via la pelle e che poi è riuscito ad arrivare qui miracolosamente adesso è qui all'ICS viene curato, ma non dall'ICS purtroppo perché richiederebbe interventi specialistici, quindi mia moglie che se ne è occupata è riuscita a trovare una medica specialista che non si fa pagare se non sarebbero spese enormi che gli fa degli interventi particolari in modo che possa, la pelle possa ricrescere e... ecco perché uno degli obiettivi della polizia croata è quello di, di fermare fisicamente non sì, solo vengono trotte le scariche di umiliare prima di tutto no? quindi di spezzare la volontà di queste persone e poi di, di, di, di impedirli fisicamente tra l'altro eh, vengono spogliati e vengono distrutti i cellulari, e vengono portati dei soldi, quindi vengono rimandati nudi e crudi e feriti alla meta. No? E, e ci sono persone che hanno fatto 20 volte più il cammino. Lo chiamano il gioco, the game. Il, game, sì, il gioco, che vuol dire mettere in gioco la vita, tutto. Eh? Poi tra l'altro di morti se ne sono stati anche qui, non naturalmente a livello del Mediterraneo, ma si parla di cifre superiori ai 2000, è difficile avere un conto. Noi stessi abbiamo avuto a che fare con, in particolare con un morto, con una persona, un ragazzo eh, algerino, che, tunisino, adesso non mi ricordo se tunisino algerino, che abbiamo conosciuto a Bichac, ospite del campo Bira, che adesso è chiuso, che era. Ehm, una persona fortemente traumatizzata, era delirante e aveva i piedi congelati. La parte inferiore dei suoi piedi era nera come l'inchiostro e predeva dei pezzettini, proprio dei frammenti, no? necrosi secca. E questo ragazzo era in un, in un container di questo grande capannone immerso nelle sue feci. C'era un odore terribile in questo container. Lorena ha, ha, ha avuto un rapporto con lui in quanto psicoterapeuta anch'io sono entrato in questo bisognava proprio era difficilissimo stare lì più di dieci minuti delirava voleva raggiungere il figlio che aveva in Germania lui aveva vissuto degli anni in Germania parlava anche un po' di italiano era stato anche un po' in Italia e aveva questo delirio in varie lingue in tedesco in francese in italiano in arabo e è rimasto lì alcuni mesi poi ha non voleva farsi tagliare i piedi, no? perché gli avevano offerto questa possibilità, ma non voleva... senza piedi dove vado? No? Concetto. Difatti cosa ha fatto? A un certo punto è andato, è scappato. L'hanno trovato esanime in un bosco ed è morto poco dopo. Noi siamo, abbiamo, siamo andati a riconoscere il corpo nella tristissima morga di, di Bichac, e andare lì, insomma, coperto con un telo, questo ragazzo di 26 anni, 27 anni. Ecco, questa è una delle storie di una persona che sarebbe potuto arrivare benissimo a Trieste sì, nelle vostre mani. Benissimo. Qual è stata, da una parte abbiamo visto una fortissima solidarietà anche per gli associati di linea d'ombra, ma non solo, c'è cioè un sostegno anche eh, economico per l'associazione sì. e, la, e la causa legale molto sì. forte molto ben, ben fornita, ho visto. C'è anche una Trieste, immagino, però, che vi vede male a voi. Sì, o assolutamente. Che, che tipo di reazione c'è da quella parte? Dunque, noi siamo gli unici che lavoriamo a Trieste con i migranti, con i migranti illegali, dico, cioè quelli che vogliono andare via. Poi naturalmente c'è la grossa associazione. Terzo settore tradizionale. Settore tradizionale, l'ICS, che è una delle migliori d'Italia, no? Il dottor Schiavone, che è il presidente, un personaggio noto, vicepresidente dell'ASG, insomma. Poi c'è la Caritas, anche altre cose di area cattolica, un'associazione che si chiama Sant'Egidio, che fanno il loro lavoro tradizionale con quelli che richiedono, con gli homeless e con quelli che richiedono. In soggiorno in Italia, e che, vanno, che vanno, vengono gestite dall'ICS. Noi, noi siamo gli unici a occuparci degli altri, saremo in un linea d'ombra a, a più di 50 iscritti, però gli attivisti, cioè coloro che intervengono quotidianamente, sono tra una ventina al massimo, siamo una ventina al massimo, e siamo gli unici a occuparci dei migranti in città. La gran parte dei cittadini è indifferente, c'è una parte che quantit quantitativamente non so valutare, ma certo non è piccola, che è ostile, anche se noi non abbiamo avuto direttamente particolari segnali di ostilità. Alcune volte sono venute delle persone lì a urlare, ma tre 4 quattro volte non di più. Sui social c'è stata in particolare un social che si chiama Son Giusto, con un gioco di parole nei confronti della cattedrale San Giusto, che ci ha attaccato, che è un social di area parafascista, insomma, ci ha attaccato duramente anche in termini personali, quindi, fuori i nomi, veniamo noi a sistemare le cose, cose di questo genere, molto violente, e che mh, hanno fatto una manifestazione il 24 ottobre dell'anno scorso, proprio lì. La piazza della stazione, che come lei avrà visto, non è una piazza adatta a fare manifestazioni, di fatti mai se ne sono fatte, e la Questura quindi ha fatto male <coughs> a consentire <coughs> che una manifestazione chiaramente antimigranti fosse fatta nel luogo in cui noi tutti i giorni andiamo, in cui eravamo, ci hanno ordinato di, di spostarci, non l'abbiamo fatto, è accorsa una certa quantità di gente, 150 persone, quindi c'è stato un momento di tensione molto forte, anche eh, mi pare 4 o 5 persone hanno ricevuto ferite da manganellate, c'erano anche dei fascisti, diciamoli professionisti che, erano, che vanno venuti dal Veneto, quelli che vanno a picchiare, e quindi è stato un brutto episodio, e che però è stato fatto con la complice della questura, che ci voleva molto dire, fate, va bene la manifestazione, avete diritto di farla, ma fatela in un'altra piazza, perché proprio in una piazza non adatta in cui c'eravamo noi, è chiaro, no? Che... Ecco, quindi dalla questura non siete amati, già la denuncia e poi questo fatto lo dimostra. E le altre sì. istituzioni come <ride> comune, e regione? Ma il comune è un comune pessimo, la regione <ride> è una regione leghista eh, devo dire che non ci hanno dato particolare fastidio Difatti, una domanda che spesso ci facciamo è perché ci lasciano agire eh, visto che comunque eh, andando in punta di legge noi aiutiamo i migranti regolari ed è evidente che li aiutiamo ad andare via ed è evidente che vanno fuori dall'Italia quindi è evidente che se tu vuoi puoi trovare i termini di un reato però penso che alla fine li, li, facilitiamo, li creiamo una facilitazione perché soprattutto quando le masse erano cospicue, eh, avrebbero dovuto mandare polizia, insomma, sarebbe stata una questione di ordine pubblico e sanitario durante il Covid, eh, perché noi facevamo anche questo, misuriamo la febbre, per esempio. No? Quindi alla fine facciamo un compito che nessuno vuol fare, e, e che mh, è come dell'olio dato perché un fiume, cioè perché un liquido scorra no? più facilmente. C'è altra giustificazione. Poi all'occorrenza, se serve iniziare un percorso repressivo, tac, allora arriva, arriva. C'è il movente, insomma, lo si trova facilmente. Bene, io la, la ringrazio <ride> tantissimo. Gian Andrea, lei e sua moglie eh, che ci avete ospitato qua per questa intervista. E mi veniva in mente mentre lei parlava della della visione di futuro che ha una persona che ha più di 80 anni come lei mm. in un paese come l'Italia che del futuro no, si è persa traccia ormai e questo futuro mi sembra i passi da queste persone, da, queste, da questa voglia di esserci sulle cose che esistono in quel momento e non sulle architetture fantastiche sì, con infatti, le quali sono condite le nostre vite ormai. Sì, io, io vengo da un'esperienza politica... Di quella che una volta si chiamava la sinistra extra-istituzionale. Eh, sono stato, per esempio, nel manifesto, quando sono... ma sono stato anche nell'autonomia operaia. Per tutta la mia lunga vita ho fatto sempre attività politico-sociali. E ora faccio questa, che è diversa, indubbiamente, e che però è molto interessante perché crea un tipo di rapporto, un tipo di contatto, come dire, molto complesso, un rapporto di corpo, per esempio. no? E, tra l'altro una cosa molto importante che si vede in questa attività è che come il contatto diretto con persone bisognose, ma contatto che non è caritativo, ma che vuole essere politico, eh, passa sopra le differenze culturali. Perché quando questi ragazzi si sentono accolti, curati, toccati fisicamente, sfamati, eh, senza alcun interesse da parte nostra, nessun vantaggio di tipo economico o simile e passa un messaggio che va oltre le culture questi ragazzi sono islamici posso, mi ricordo una volta che uno mi disse ma Erdogan è un grand'uomo, è difensore dell'islam ovviamente su questo piano ci sarebbero conflitti con moltissimi di loro però ehm, operando sull'altro piano si lancia un messaggio di solidarietà molto forte No, è un messaggio anche per la sinistra italiana. Sì, sicuramente, che un'attività un politica fatta eh, partendo dalle esigenze immediate di un essere umano, di vivere, di, di, di, di, vivere, cioè di sopravvivere e poi di vivere. Un, un ragazzo pakistano, mh, mi pare nel giugno scorso, ha detto una cosa bellissima, quando mi abbiamo chiesto ma dove vuoi, tu andare, dove vuoi andare tu? Gli ha detto voglio andare in un posto dove possa essere rispettato. Ecco, questa è una frase essenziale no? che permette di intendersi fra, fra persone di cultura diversa e, e creare, come dire, piccoli germi di solidarietà interculturale anche. Ed è questa la cosa a cui bisogna tendere in una fase in cui come dire, tutto il mondo sta, è entrato ormai da tempo in una dinamica terribile, pensiamo alla questione ambientale, che poi si ritorce subito su problemi tipo immigrazioni. Fra 50 anni sarà più di mezzo mondo migrante. No? No. Andrea, chi volesse sostenere la vostra esperienza, cosa può fare? Beh, può fare, può andare in, in Facebook dove trova il profilo di Lina d'ombra, lì ci sono tutti gli estremi per poter versare dei fondi che verranno usati soprattutto in Bosnia, ma anche qui. Poi c'è un crowdfunding per le spese eh, giudiziarie, che insomma è una cosa che andrà avanti per chissà quanto, se vado in giudizio per degli anni passerò metà degli anni che mi restano da vivere ammettendo che arrivi ai cent'anni come mia madre che cosa è caduto qui a eh? un libro Vabbè. E... passerò metà del Immaginando che abbia da vivere ancora 15 anni passerò la metà di cose giudiziarie e... beh allora grazie davvero e buon tutto grazie a, a lei